Bienvenidos a In Italiana en Argentina. Cuarentena en Argentina, yo no... si è praticamente mancato autostrade, negozi no, c'è cioè praticamente nessuno per strada le uniche cose che si possono fare al momento è andare sul mercato andare a prendere la frutta, la verdura piccole commissioni sono aperte le, le farmacie si può andare a fare un piccolo giro con il, con il cane però proprio giusto per portarlo fuori e, e tornare indietro e questa è la situazione attuale della causato della, da questa pandemia della, del coronavirus. Oggi che è il primo giorno di quarantena ed è il giorno 17 quando c'è stato il primo caso, siamo arrivati a 127 casi in totale. In Italia erano solamente tre casi e questa situazione qui ci spaventa un po' però per fortuna il governo nazionale già ha preso delle misure di prevenzione, delle misure di c'è circa una settimana che ci dicono di mantenere la distanza di un metro, un metro e mezzo da una persona all'altra, di non andare in posti affollati. Adesso praticamente ci hanno detto anche che per salire in autobus, ad esempio, o in, nel subte, che qui sarebbe la metropolitana, è possibile farlo ma alla condizione che ci si possa sedere. Nel caso contrario, No, non si può salire a, al mezzo, bisogna aspettare il, la, il seguente. Nonostante la situazione attuale che stiamo vivendo qui in Argentina e in tutto il mondo, ci sono situazioni eh, abbastanza tristi, diciamo. C'è stato per esempio il caso di un ragazzo eh, che stava partecipando a uno scambio, uno scambio studentesco, era a Madrid e con la questione del coronavirus, facendo le, le lezioni online, a distanza, naturalmente. Però a un certo punto hanno voluto eh, tornare indietro. Questo ragazzo qui ha contratto il, il coronavirus a Madrid. E, però al ritorno è arrivato fino a... Eh, doveva tornare in Argentina, però eh, l'unico biglietto che ha potuto trovare era fino a Montevideo, in Uruguay. Con i sintomi... Ha praticamente preso un bus che un traghetto e si è imbarcato con circa 400 persone che non sapevano eh, che questo ragazzo qua eh, avesse il virus si è scoperto dopo ah, praticamente ieri sera si è saputo di questa cosa Al ragazzi l'hanno arrestato e a tutte le altre persone le hanno messe in isolamento in un hotel, l'hotel panamericano. Alla situazione attuale, da quello che si sa adesso, queste persone qua sono senza cibo perché non glielo, non glielo portano. C'è anche un, una persona che ha una bambina di, di 3 anni, una bambina piccolissima, però non bisogna di cibo e sembra che non lo stiano portando adesso con l'aiuto dei giornalisti delle, delle testate giornalistiche magari riusciranno a, a poterli portare qualcosa da mangiare non si sa perché non si sta svolgendo il servizio normale anche perché l'hotel non sta lavorando in questo momento perché è stato bloccato tutto anche gli hotel tutte le attività turistiche sono bloccate al momento e, c'è sempre il dubbio di chi pagherà e, e la, le camere a queste persone. Sono circa 400 persone, da quello che si sa, lo, lo farà il governo della città. L'opinione mia, che può essere condivisa, o no, è che dovrebbe pagare il ragazzo. Visto che il fatto di girare con un virus, il sai di girare con un virus, che può contagiare, che può infettare altre persone, secondo me è anche un attentato alla salute degli altri e devi avere rispetto non tanto per te stesso se non ce l'hai, forse lui non ce l'ha, ma almeno per le altre persone che almeno non le conosci, non sono parenti tuoi, non sono amici tuoi, dovresti avere ancora più rispetto per degli sconosciuti. Continuerò a raccontarvi cosa, cosa capiterà nei prossimi giorni, e continuerò a pubblicare, ad informarvi, ad aggiornarvi sulle, su quello che capita qui in Argentina, sulla situazione del, del coronavirus. Se vi è piaciuto il video mettete un like, sottoscrivetevi alla, al canale e vi metterò un po' di informazioni nella, nella descrizione del, del video. Ciao ciao, alla prossima!